noi perciò approfittiamo in questo tempo di quaresima per quel che si può, per quel che possiamo fare per quel poco che possiamo dire rinunciamo a qualcosa rinunciamo a qualcosa eh, che può servire è vero che la parola tra quaresima quella penitenza, penitenza, penitenza può sembrare pesante, brutta, tetra, ma mettiamo a posto tra, tra parola penitenza, mettiamo amore. Io per amore rinuncio. Non è più bello? Così? Detto così. Io per amore rinuncio a questa cosa. Io per amore rinuncio alla sigaretta. Io per amore rinuncio al caffè perché è più bella, io penso che sia più bello dirlo così, eh? perché dire per penitenza non faccio questa, per castigo non faccio, è brutto dire così. Invece mettendo la parola amore apposta in penitenza, che equivale, io perché faccio una penitenza? Perché io amo, perché io faccio una penitenza? non perché devo essere castigato e cose varie ma perché io offro un qualcosa di mio che rinuncio per amore dell'altro e questa è la cosa che ci deve interessare e questa è la cosa che dobbiamo capire questo è, è perché se parlo solo penitenza, digiuno, penitenza, è sembra una cosa triste, una cosa pesante, invece se uso, come dicevo prima, amore, che poi bisogna anche capire questa parola che viene così tanto usata, così tanta uh, strumentalizzata, perché amore viene anche strumentalizzata parola ma capire proprio l'essenza di questa parola l'essenza il significato bello di questa parola che significa che non c'è amore più grande di dare la propria vita per gli altri e questo non c'è stai amore è cioè allora non bisogna fare grandi cose i santi facevano grandi grandi, grandi penitenze grandi cose san francesco faceva la eh, quaresima 5 6 volte all'anno cioè se noi andate a vedere quanto che san francesco mangiava 2 tre volte all'anno fate i conti andava a mangiare due o tre volte all'anno, cioè, mangiava e il resto, faceva sempre eh, quaresime, penitenze, digiuni, eh, per carità, cosa buona, eh, beh, ma erano altri tempi, tanti altri santi anche eh, femminili, Saveronica, cioè cioè, facevano tante penitenze e chi si frustava e chi... E chi mangiava la povera, eh? e chi dormiva su, su, sulle pietre, e chi dormiva così. Per carità, era in altri tempi, eh, ma adesso, invece di offrire questi sacrifici, offriamo qualcosa di più bello, eh, offriamo uno sguardo, offriamo un sorriso, offriamo il perdono offriamo una parola di conforto eh, perché no? Eh. questo Guardate, se noi riusciamo a fare questo se riusciamo a dare, a dare un sorriso, un perdono che, che mi ha offeso, che mi ha ehm, insultato che mi ha maltrattato io riesco a sorridere riesco a perdonare questo vale più di un vale più di una penitenza vale più di un sacrificio vale più di un, un digiuno perché io vado al di là della logica eh, io veramente posso dire offri un'altra guancia all'altro Ah, che io ad esempio che io rinuncio al caffè aspetti una cosa stupida ah, e poi quello eh, a, a mio figlio, a mio marito, a mio amico a chi sia sia a mio collega io lo odio mi dite a me a che serve questo caffè che non bevo non ha senso se io offro la mia diciamo il mio fioretto tra pace e mondo ma poi nel cuore non ho la pace nel, del creato eh, è vero il signore accetta anche questo accetto questa eh, questa offerta questa azione questo atteggiamento è vero però eh, viviamo prima aspetta che non leggo sono già chiari salve padre io credo che aiutare gli altri vale più di mille preghiere. ecco vedi è quello che sto, sto dicendo no? aiutare l'altro un sorriso un perdono un aiuto un conforto questa è carità pratica carità non è che dare il sordino, o dare che so un bicchiere d'acqua o dare anche quello eh ma aiutare proprio questo, un sorriso, prima ci faceva la pacca sulla spalla, sulla mano, si stringeva, oh, purtroppo non ci può fare, vabbè, ah, non lo facciamo, però lo sguardo di pace, in tante chiese, anche la nostra, a segno della pace che non ci può dare, il segno della pace, eh? Possiamo dire, datevi uno sguardo di pace. E questo è importante. E eh, non l'ho letto, è eh, scritto sopra. Vabbè, comunque. Quindi, datevi uno sguardo di pace. Perché a volte, io lo faccio anche per esperienza e cose varie, a volte per gli sguardi sono più terribili le parole uno squarto infuocato uno squarto cattivo uno squarto pieno di di superbia questo ferisce questo fa male questo veramente è terribile e perché si deve si deve fare questa cosa perciò dico non so fino a quanto eh, possiamo fare questa penitenza, insomma. È importante capire il senso, se noi c'è un documento eh, ce l'avrò là che parla del digiuno del significato di digiuno cristiano, dare senso a questo digiuno cristiano. Eh? Non farlo così giusto per una pratica, per un'abitudine, per ma mettiamo un'intenzione specifica a questa cosa. Io rinuncio a questa cosa, anzi, io faccio questa scelta di amore per questo motivo. Io faccio questa scelta d'amore perché io voglio vivere in pace, voglio essere veramente un, un araldo tra pace io faccio questa scelta d'amore tra parentesi penitenza o rinuncia perché amo il mio prossimo perché io voglio bene degli altri oppure io faccio questa scelta di rinunciare mm. Per le tante volte che il Signore viene bestemmiato, viene insultato, Noi offro questo mio digiuno per questa. E guardate che è una cosa meravigliosa, sì. Se veramente non riesco a fare questa cosa. Eh sì. Eh, questo veramente viene apprezzato parecchio dal da Signore. E... Eh, perciò in questa quaresima ora lasciamo pezzi si mangia poco, tanto eccetera eccetera eh? però se ci riesce a, a trovare solitamente in quaresima il venerdì non si mangia carne per noi tutto l'anno vabbè non si mangia carne però giustamente non mangiare carne per un giorno non succede niente eh, però se io non mangerei carne oppure se io eh, digiunerei a dire qualche parolaccia eh, digiunerei a dire qualche manticenza se io digiunerei a, a non guardare programmi nutri se io digiunerei Invece di 5 cicarette, me, me ne fumo 3. Se io digiunerei, uh, invece del di vino, un bicchiere di vino ad esempio, mezzo bicchiere. Queste piccole cose. E guardate che dopo avete anche la gioia nel cuore perché questa cosa la faccio veramente con, con intensità va bene carissimi cerco di fare anche la diretta su instagram e poi vediamo magari poi questa la salva e la metto su youtube va bene allora mi raccomando pregate